Cosa molto gradita, potete attivare la campanella così saprete quando ci saranno dei nuovi video e sarete aggiornati se li volete vedere e se li volete anche far circolare magari a qualcuno che può essere interessato agli studi della scrittura. La parasha della prossima settimana che normalmente noi facciamo nella diretta, in questa volta, essendo una parashah molto pesante, la parashah di Korach ed è molto triste perché succedono delle cose che voi ben sapete: il libro dei numeri, capitolo 16, 17 18. Preferirei non farla in diretta, perché già è un momento piuttosto pesante per tutti. È una parasha che parla di ribellione, di pesanti sanzioni da parte di Dio, ok? Quando le dà, giustamente le dobbiamo sopportare, però ho trovato una perla che secondo me ci darà un po' di forza, un po' di carica, nella parola di Dio e nel Signore ci può davvero aiutare anche dal punto di vista teologico. Sempre all'interno di questa parasha siamo nel capitolo 17 ed è l'episodio eh, della grande autorità che Dio dà alla tribù di Levi e dà ad Aronne come Cohen che è un casato all'interno della tribù di Levi. Tribù di Levi cioè Mosè, no? però gli Aronne lì sono stati ordinati da Dio attraverso Mosè mani e l'olio e, e i sacrifici per i sacerdozi, ed è una cosa molto ristretta. Il sacerdozio indica separazione, mediazione santità. Bene, pur essendo uomini come noi, ecco. Chi aveva messo in dubbio questa elezione? 12 patriarchi, le 12 verghe, ed ecco che la verga di Aronne di notte gemma. Sentite, perché questa è una cosa molto, molto, molto, molto bella che poi anche nel cristianesimo che è la pienezza di tutto ciò dovrebbe essere moltiplicato per centomila, miliardo, fate voi. Siamo al versetto 20, 23. E domani non entrò Mosè cioè, nel Wel Aedut, cioè nella tenda della, della, della, del convegno, in me, ed ecco, parach materon gemmò la verga di Aron lebet levi per la casa di Levi lui rappresentava la casa di Levi il sacerdozio all'interno della casa di Levi Vaiotze, e qui il, il, il soggetto sottinteso è, è Hashem perach perach la, la gemma vaiazzezze Zizze va Igmol, mi fermo perché adesso c'è la parola interessante. E fece fiorire fiore e maturò. Quindi, in una notte, va Igmol. Shekedim Ora, Shekedim è mandorla. La mandorla. Chi mangia mandorle, chi vive nel paese delle mandorle, pensate la Sicilia meravigliosa. E vede la mandola e vede ciò che era legata, attaccata, maturata addirittura in quella notte nella verga di Aronne. Meraviglioso. Ma la cosa che mi fa riflettere è che la parola Shekedim contiene la parola Kedashim o Kedushim, cioè, sulle stesse consonanti identiche, cioè è maturò la santità le santità. Kadosh, kadosh, kadosh, adonai zelahob, santo, santo, santo è Dio, e la mandorla richiama la santità, il frutto della mandorla richiama la santità. Che vuol dire? Che ciò che è maturato dalla verga di Aronne, è vero, è una mandorla, è vera mandorla, però chi conosce l'ebraico, anche in maniera molto easy, sa che dalla verga di Aronne matura la santità. Infatti poi dopo, siate santi come io sono santo, la santità del sacerdozio, è un tema costante, non solo nel libro del Levitico, col codice della santità dei Kedushik, ma in tutta la Torah. Pensate chi avrà il sommo sacerdozio, più alto di Aronne, Yeshua, e chi in Cristo vive lo stesso sacerdozio. Ma quanta responsabilità. Non è tanto una santità morale che deriva dalla santità ontologica, ma che meraviglia! In una notte Dio ha manifestato la Sua santità attraverso la visione delle mandorle mature, non immature, mature. Anche questo è da riflettere. E quindi la santità viene dal sacerdozio. Quindi con timore e trimore portiamo questo frutto di santità nella nostra vita. Perché il Signore ce l'ha dato in un giorno, in una notte, ma ce l'ha fatto maturare e quindi cerchiamo di essere non solo consapevoli ma di saper portare la santità che, ripeto, non è soltanto una virtù morale ma si manifesta nella morale ciò che ontologicamente siamo per grazia per grazia ed elezione da parte di Dio spero che questa parasha questa piccola curiosità possa aver dato tanta forza e tanto amore per la parola di Dio per i fratelli e per il servizio da Shen. Ciao, alla prossima.